Oggi siamo stati molto presenti in Consiglio Comunale, in particolare con due interpellanze che diciamo sono ci contraddistinguono in particolare è stata risposta a un'interpellanza nostra in cui, risalente a febbraio in cui chiedevamo il catalogo delle opere affidate alla sovrintendenza provenienti dalla Chiesa della Qualconia. E ricordiamo che insomma, la Chiesa della Qualconia è uno dei argomenti che il Movimento 5 Stelle di Pisa ha preso a cuore abbiamo fatto un sopralluogo con una senatrice e dopo questo sopralluogo abbiamo chiesto quali opere fossero destinate alla cura e eh, comunque al ricovero nella sua intendenza. Il comune ha fatto un po' di fatica a trovarle e, e quindi ci siamo visti costretti a fare un'interpellanza. All'interno della risposta che ci ha dato il mm, l'assessore Serfogli, abbiamo rilevato che ci sono opere che soltanto per il periodo storico sono di notevole rilevanza, per cui opere del 1500, del 1600 e del 1700. Eh, dopo una serie di discussioni avute con altre forze politiche, eh, nella, diciamo, nella chiosa finale abbiamo buttato lì un'idea che a nostro avviso potrebbe essere vincente, ossia quella di, eh, abbiamo proposto di fare una mostra delle opere provenienti dalla Qualconia in qualsiasi locale di disponibilità comunale, quindi di questa amministrazione, per far capire alla città l'importanza della chiesa della Qualconia. Abbiamo anche ricordato all'interno della risposta che era eh, situata in un quartiere fra i più importanti, un quartiere che eh, abbiamo, ci è piaciuto... Eh, Ricordare che era ancora più bello del quartiere Venezia di Livorno perché di lì passavano tutti i canali, era diciamo il quartiere più importante di Pisa, quindi eh, rientrerebbe appunto all'interno di un percorso che a noi preme moltissimo. E proprio per ribadire questa importanza, abbiamo immediatamente contattato il direttore del, eh, del museo San Matteo eh, delle mh, Matteoni per cercare di capire quale potrebbe essere l'iter per poter procedere più in fretta possibile. Dopo questa interpellanza eh, ne abbiamo mh, è stato risposta a una nostra interpellanza diciamo che eh, riguarda eh, il contratto dei contratti, cioè l'appalto per un valore di 10 milioni e 360 mila euro in coppia, per l'erogazione del calore. Questo è un appalto eh, particolare, nel senso che l'amministrazione lo doveva fare già, da, una gara che doveva essere già fatta dal 2006, si è andati di anno in anno in proroga eh, quindi in una maniera del tutto illegittima, ricordo si parla di 10.360.000 euro e eh, dopo la gara fatta è stato immediatamente disdetto il contratto perché il vincitore aveva problemi con la giustizia. Questo per dare un po' un metodo di paragone di quello che sono eh, la gestione degli appalti in questo comune. Ricordo che due mesi fa si parlò di infiltrazione camorristiche, quindi insomma sono argomenti scottanti. Adesso si sta procedendo in Consiglio Comunale al diciamo, rendiconto della gestione d'esercizio che diciamo, è un po' come la prova del 9 del bilancio. In questo senso noi ci, diciamo, ci voteremo, il nostro voto sarà contrario perché, come spiegherà la nostra consigliera Elisabetta, riteniamo che siano pochi e carenti gli investimenti e comunque gli investimenti fatti da questa amministrazione non vanno nella direzione che vorremmo noi. Ricordo che le percentuali fatte nel documento di relazione della Giunta parlano di percentuali bassissime o scarse per quello che riguarda la cultura, i beni culturali, eh, si parla di un 20%, zero investimenti sul turismo, e anche il settore sociale siamo intorno al 20%, quindi è una città che non riesce a promuoversi, è una città dove la torre si promuove da sola nel mondo quindi i, i turisti vengono per il richiamo della torre ma che non riesce a fare sistema, quindi ci esprimeremo in maniera contraria e ribadiremo queste grosse carenze che a nostro avviso fa questa amministrazione che crede moltissimo nella sesta porta, nel people move, in certi plus che stanno cadendo come castelli di carta ma non crede nella propria identità, quindi nella cultura e nella storia.